Benvenuti, oggi vedremo come si preparano delle squisite polpette con quinoa e zucchine Vediamo insieme gli ingredienti e la preparazione Dopo aver sciacquato 100 g di quinoa sotto acqua corrente Cuocetela per 10 minuti da quando inizia a bollire con 200 ml di acqua nel frattempo prendete 200 g di zucchine e dopo averla lavate tagliatele a dadini finissimi. Dopo aver cucinato la quinoa versatela nelle zucchine. Dopodiché unite 60 g di parmigiano grattugiato, 80 g di pan grattato, 2 gambi di erba cipollina la scorza di un limone non trattato due uova un pizzico di sale e un pizzico di pepe mescolate e infine aggiungete 100 g di fontina grattugiata provate queste polpette e ditemi cosa ne pensate se vi piace questa ricetta mettete un like e soprattutto condividete condividete condividete e se non vi siete ancora iscritti iscrivetevi al mio canale di cucina dopo aver preparato tutte le polpette cuocetele a forno caldo statico a 180 gradi per 15 minuti e 5 minuti con il grillo se non avete il grill, cuocete per 20 minuti. Grazie per aver visto il video. Io vi aspetto alla mia prossima video ricetta. Ciao ciao da Gian.